Filippa Lagerbach, altra accusa, avete rotto le P, la svedese stavolta mostra i denti. Filippa Lagerbach, riceve un'altra accusa, avete rotto le P. La svedese mostra i denti. Filippa Lagerbach e Bossari, Durante e dopo l'avventura al grande fratello VIP di Daniele, hanno acquisito una forte popolarità e hanno fatto incetta di fan che continuano a sostenerli, a regalargli attestati di stima e a fargli sentire del caloroso affetto. Ma non tutto è oro quel che luccica, recitava un detto. Infatti. Che è anche una piccola parte di seguaci che da qualche tempo ha iniziato a bersagliare la coppia, Rea, secondo loro, di sfruttare troppo la visibilità. Filippa, che è sempre molto attiva e disponibile sui suoi indirizzi social, anche stavolta non ha fatto passare un intervento piuttosto duro, ha mostrato i denti, mettendoci la faccia. volta ha messo in soffitta, in parte, la sua consueta pacatezza, denidendo la critica e addirittura invitando l'utente a seguire lo show di che tempo che fa. L'esortazione non è giunta casualmente. Filippa non ci sta, il tuo Instagram è variegato e domani levis Hamilton. La diatriba è cominciata dopo che la Lagerbacca ha postato una foto abbracciata a Daniele, con tanto di dedica zuccherina, voglio vivere così. E seguita la solita pioggia di commenti di fan entusiasti. Ma qualcuno, tra il coro, ha stonato. Recapitando questo chiaro messaggio, ora però avete rotto le p. Buon Natale e ciao. Filippa non ha perso tempo e ha prontamente replicato, il tuo Instagram è bello variegato invece. Di seguito ha fatto comparire la faccina emoticon che ride a crepapelle, poi ha aggiunto, che tempo che fa, Lewis Hamilton. Domani è. Ma cosa c'entra il pilota Levis Hamilton e cosa ha voluto dire la svedese con quelli il tuo Instagram è variegato? Levis Hamilton a che tempo che fa, la Lagerback e la risposta al vetriolo alla critica. La risposta della svedese potrebbe sembrare criptica ma non lo è. Infatti. Spulciando la bacheca Instagram dell'autore della critica, si possono notare un'infinità di foto del pilota Lewis Hamilton. Da qui la replica sarcastica di Filippa, il tuo Instagram, è bello variegato. Invece, la citazione di Che tempo che fa, in questo caso, cade a fagiolo, visto che proprio stasera 17 dicembre, l'asso di Formula 1 sarà ospite di Fabio Fazio. Ecco spiegato il tutto.